Super Smash Bros Ultimate Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e diamo il benvenuto a appunto Smash Bros Ultimate. Spirito regalo Eevee Compagno e ho ottenuto lo spirito Eevee Compagno per aver giocato a Pokémon esgo Eevee. Sì, lui ci ha già giocato. Okay. ok. è un po' è un spirito sì, aiutante, vi spiegherò tutto la no, pianta piranha... Ok, no. tanta roba che non ci interessa adesso. Ok, hai iniziato a giocare a Smash Bros. Eh, sì. Questo è il tuo spirito iniziale. Ok, va bene. Allora... Ora, eh, prima di iniziare l'avventura, perché oggi iniziamo quella, andiamo a vedere un po' il gioco come è fatto, ok? No, prima abbiamo... A... un po' la... la... Andiamo subito l'avventura. No, prima... iniziamo sì. No, no... Oggi facciamo quella, però possiamo un po' le cose, tipo... Mischia, non è che facciamo la partita, vediamo. Vabbè ah ci sta il contro normale, che sarebbe quello che... Queste sono le serie regole che potete usare o no, o creare nuove regole, vai indietro. Poi smash di gruppo che... È, è lo stesso però con più telecom, mio gioco. No, è, è lo stesso però puoi usare le, le, le, diversi personaggi per... Cioè, è tipo l'ultima... L'ultima sfida nel, nel gioco da tavolo di Smash Bros. Wii U. Non l'ho capito, vabbè lascia stare. Non siamo qua per mostrare questo adesso. Torniamo, Torniamo vabbè, per tu giocare tu. in tanti e mi piacciono con tutti. Poi. Giochi altri, vabbè. Ok, iniziamo. Giochi su... altri! No! Un attimo, dammi. Oh mio Dio. Vediamo se si può giocare in due. Non si può. E che ne sai? Vai. Perché normale. Senti, che. Sto dicendo che non si può. To take down about Still It's now or never. We'll win. I know we will. Con infinite masterelle al suo comando, Chiara mirava a creare un nuovo mondo. I personaggi con le loro innumerevoli storie. Ebbero fine quando la luce consumò tutto. Quelli mi smetto se sono gli unici che, che stanno combattendo la luce sì sì certo cosa pensavo di fare <ride> la luce sta inseguendo gli esseri viventi è proprio sadica non è che distrugge il mondo così nel, fr nel frattempo muoiono tutto. no, uccidiamo prima tutti e poi distruggiamo il mondo chi è più morto da solo se è suicidato sì. Quella comunque dovrebbe essere la Terra. Eh? Tutti vivono nella Terra, sì sì. Kirby è venuto in vacanza. Così il fare. mondo venne diventato da Chiara. Tutti quelli che opposero l'esistenza vennero divorati. Gli altri, perso il loro corpo, divennero spiriti. solo uno sopravvisse una stella di speranza brilla finita agli albori di un nuovo mondo la stella della speranza I ricordi di Brawl. Chiara incopiò i personaggi caduti e creò dei fantocci. Allora loro di somiglianza. Poi costrinse gli spiriti a catturarli, catturati a controllarli. Questo esercito di fantocci cominciò a invadere, l'unico mondo rimasto. Chi riuscirà a liberare gli spiriti dal gioco di Chiaran? C'è speranza per i lottatori sconfitti? Lo scoprirete sempre in questa puntata. Il viaggio verso la sconfitta di Chiaran ha inizio. Diciamo alla fine del display, lo scopriremo. Ed eccoci qui. Allora, noi siamo Kirby, che è l'unico sopravvissuto. E dobbiamo arrivare da Chiaran. A ucciderlo. Perché Kirby okay. è un assassino? Ok, ora fammi... Non possiamo, non possiamo esplorare la mappa completamente, infatti possiamo solo seguire il percorso. Però puoi, puoi vedere la mappa intera. Vabbè, sì. Si può con L? No? Ecco è chiaro, non è abbastanza lontano diciamo quindi andiamo subito un mattino, mi fai vedere se posso giocare pure io così. non si mm. può opzioni comandi Andiamo. niente mm. voglio giocare pure io eh lo so, vabbè tu hai il tuo file un altro let's guardare vabbè ma posso giocare io in questo let's visto che io sono già più bravo di te in questo gioco no non è vero si sì. tu non sai usare quei comandi che c'entra vabbè mi dai ti prego sono stato già un intero respirito okay, del per Paper Mario eh lo so Oddio. mi <ride> uh, gli spiriti sono esseri non è, cui è qualche... ancora finito sono stati dai ripetuti. che ti stanchi non è vero. Sono no, stati io oggi dobbiamo fare l'abinidio di svolta di qua. Intrappolati all'interno dei personaggi fantoccio, rispondono al suo volere. Quando sconfiggi un personaggio fantoccio, libera, libererai lo spirito intrappolato al suo interno. Libera più spiriti che puoi. Attacco e difesa sono influenzati dai combattenti. Comincia con lo scegliere quello più appropriato. Ok. Allora, gas ovo serie Pikmin, Che è controllato da Mario. Ok, Ma formazione. veramente Mario contro ah suo sì. Gassovo. Ok, uh, non è un po'. visto che io ho giocato a Pikmin, ah, Abbiamo solo PT piragna come spirito. e non puoi usare uh, Eevee perché. Non abbasta questo bot, ok. Eh. All'attacco. E vedi cosa fa PT piragna? Vabbè, fa qua <ride> sì, Ok, sì. condizione, a volte il nemico diventerà l'acciaio, sì. Bravo che scrivi sulle foglie. Facciamo così, se M. Uh... Ok, allora non sono molto familiare con questi comandi, però mi ci avviso. Cosa vuol dire che è la prima volta che uso questi comandi? Sì, sì però sono davvero schifo sto Mario. Ti aspetti, è il primo, il primo combattente. Io odio Mario. Io lo odio. Io lo odio quando sta contro di me. E lo odio anche quando lo, lo uso. Perché non lo so. Quando lo uso, lo uso io. Eh, quando io, lo uso lui eh, eh, lo odio molto di più. Oddio. <ride> Mi ha tolto le monete viola, what? C'è una cosa, aspetta, allora. Ok, ben fatto, abbiamo ottenuto gas E è un saltare. Marco! Vabbè, non abbiamo ottenuto niente. Sì, invece. Sì. Gli spiriti che salverai aiuteranno i tuoi alleati. Diventeranno i tuoi alleati. Ognuno di loro è unico e aiuterà il tuo personaggio in modo diverso. Se lo spirito combattente ha uno slot libero, puoi assegnare uno spirito aiutante. Questo aiutante ha una propria abilità, quindi ti conviene avere a disposizione diversi. Ok Quindi ci sono i combattenti e gli aiutanti I combattenti ce ne uno, mentre gli altri <ride> sono 31 no? Allora... No, non funziona Io posso... un attimo Ma tu stai andando indietro? No, io sto andando avanti, sinceramente ah, pure io, io, so io ti sto mandando indietro Vabbè, non, non funziona Vedi? Intanto però non sta funzionando Vai. No, funziona Vai. che, che andiamo tutti e due allora, Vai. formazione. Allora, prima però vediamo. Allora, Yoshi che ha Eevee. E ehm. Um, Quindi lancio di una Pokéball appariranno solo determinati Pokémon. Cioè Eevee. Vabbè. Um, allora, lui è di tipo normale e noi siamo di tipo Grab, suppongo. Sì, ma per ora sono tutti di tipo normale. Quindi okay. non, imp non importa Ok, il gasso ci dà un pungifix all'inizio dell'incontro. Dell Cos'è un pungifix? Tu lo sai? Sì. Un attimo, vai. Qua. Non possiamo cambiare personaggio. Mostra. Ok, quindi. Marco! Che cos'è? Perché hai rimesso? Non lo so! Non, è, non muovere! Beh vai! Allora, cosa fa pianto piagna? Fa cose. Nessun tratto. Ok, allora. se non i due giocatori, non, non muovere. Capito? facciamo una battaglia se non battaglia no non penso ti ho fatto saltare io oh. si sì. wow ma sono scarsi oh. smetti vai lì nei primi poi poi soltanto se, almeno io faccio così visto che sono a un livello piuttosto alto nel mio gioco quando combatto quelli, quelli consumo una stella o due usa il martello, sono già morti <ride> io uso solo Kirby perché mi piace proprio. Ok Abbiamo tenuto ivy che è di tipo normale ovviamente che abbiamo tenuto anche soldi, delle specie di punti di esperienza scongo. Cosa? Que sfere a vita Ah! E poi no, poi snack. Gli snack? No, quelli. allora. Soldi sono i soldi normali di Smash. Quelle, quei cosi che dicevi che erano così abilità. Eh, uh, stai Quei cosi. Uh, sono per comprare altri spiriti. Ok, ora questa la faccio io. No. Facciamo una battaglia sì una battaglia no, dai. Non ha senso. Ha senso, allora non vediamo cosa possiamo fare. Niente. Fermo ferro. Ivi. Ivi ha due slot, possiamo mettere Ivi e Ivi. Dai, facciamo così. No. Perché? Molto più. West well, Piano ha più potenza, non, non ci serve. Sì, ma noi siamo abbastanza bravi per... Sì, In effetti Eevee è piuttosto inutile. Ok. Perché ivi, compagni che abbiamo noi, dai, fai! Fai fare a me, pure. Oh no. Potenza dopo aver mangiato più, più. Quindi ci fa mangiare... Quando mangiamo, eh, ci fa aumentare la potenza pure. Andiamo. Cioè se il nemico userà più mosse speciali in giù Quindi noi non potevamo fare niente oh. Speciali in giù si intende uh, la, la dormita di Pipi Eh la dormita sì. Ah. Che cos'era? Un oggetto. Ah, è un oggetto. Io non riconosco gli oggetti di un senso di Che abbiamo tenuto un social extra. Yeah. Tanti slack. Like sai cosa serve i sniper? si sì, che lo so eh. non sono scemo quindi abbiamo sbloccato abbiamo tolto la scelta aspetta allora facciamo controllare una cosa ok allora facciamo così no andiamo sempre a sinistra nei vivi. andiamo dappertutto Tanto dobbiamo sì. completare al 100% Eh lo so, però per. per la cosa principale andiamo sempre a Allora, sfidare sì. i personaggi. I personaggi sì. sono diventati strumenti per creare fantocci. L'unico modo per liberarli è sconfiggerli in un incontro. Allora, formazione. <coughs> mm, sì. E tu? Allora. Voglio sai, sia tu. lentamente gli strumenti vicino a te. Puoi usare sia gaso che c'è l'S con Eevee e poi potenziare Eevee con gli snack mm, no. potresti si fare così no. Visto no. che Mario non ha nessuna preferenza Va bene, anche. va bene Potenzia Eevee Eevee che fa una ragione, ci che quindi Cioè aumentano Molto mm. No uh, Ok, fermo Fermo Fermo, fermo. Devo fare io questa battaglia. Vai, eh. Ti sto. Sì, ma devo fare io questa battaglia, quindi faccio io. Sì, vabbè. Allora. Potenza, chi? Ivi. Messi. Allora, andiamo in snack pick. E basta. Ok, livello 42 Eevee adesso è meno forte del pipì piano, quindi sì, eh, non ha fatto male. Uh, Va bene, andiamo a basta. Mi giuro incoltre per te, per ah, no, mi devo abituare a questi eh? maledetti comandi. Perché lui usa molto la schivata, le prese la... ah. e le... il brutto Vieni. infame e oh, no. ti ha tolto il punteggio perché penso di stare facendo l'attacco con l'attacco smash invece faccio lo speciale la nazione Non, non, non, non. ora che abbiamo più, più personaggi come facciamo? niente usa usi quello che vuoi non facciamo tipo di mettere casuali no ogni, ogni partita no perché, siamo perché sarebbe stupido no. usiamo no. un po' tutti così no, se, no. no. no. no. no. usa quello usano. che vuoi usare ok allora io userò sempre Kirby e Bajonetta. No, la no. mi piace. Quel personaggio. L'ho sbloccato nel mio file. Bello. Ok, ora basta. Muori. E muori. No, lo scudo. Io. <ride> no! Oh! Ah si, sì, ma puoi usare il. Ma sei stupido! Eh, no! Perché? Muoviti! Potete usare lo, lo smash finale quando volete. Se.. Se lo so come funziona lo smash finale, sai? Sì, ma non funziona. <coughs> e muori. Nei, nei vecchi giochi non funzionava così lo smash finale. No, non è vero. Tu c'avevi la barra la sm smash finale. I vecchi giochi no vale. ecco sei morto non sono morto la barra, guarda tra poco appena appena Mario ti fa un qualche danno ah quella ecco Dannazione. vedi la, la barra di scarico e muori uh. Da cioè non ci credo ma Mario ti sta per mandare fuori si sì, si sì. sì. nessuno mi manda fuori ecco e tu c'hai 150 Ma se perdiamo una battaglia che succede? Ok, no, possiamo prendere persone. Non, non succede niente, tipo il la... Vabbè, quando uno di e... noi perde la battaglia comunque si cambia turno, eh. Okay. Capito? Si. Sì. Ok, uh, allora. no, volevo farla io l'altra uh, battaglia. Guardiamo. Guardiamo, vado io. Allora, fa for ah, formazione. Cambia tu oh, la formazione. Mi raccomando sì. usare bene gli snack. Si si. Sì, Si sì. Sì, sì. Lo sperano. so! Il nemico avrà una super corazza, sarà più veloce. Sì, eh, poi contro energie più mosse speciale standard quindi io utilizzo sempre eevee <ride> non ho tanta scelta sai cioè che filano fa più che ha più potenza ha qualche dettaglio eevee no però ha pochi slot potenza un po' Eevee, tanto usa qualche snack piccolo con eevee Sì. Ok, scusate per la pausa. Eh, cosa stavo facendo, sì. Dove potenziali e mettere anche l'altro aiutante. Senti, allora, io ti dalì, dalì, troppo... No, no, no, no, no, no sono No, quelli su... grossi saranno molto meno rari di quelli, di quelli, no. guarda quanto cacchio è forte. Ma Va bene, basta. Uh, Vedi, ma... ora è più forte. Sì, sì. metti l'altro metti aiutante. L'altro aiutante. Sì, lo so fa fuori fa se vuoi usare Mario no va bene no qui c'è contro Rob Maxi che um, per qualche motivo non lo sblocchiamo ancora con il suo sì, feed se neanche Jigglypuff l'abbiamo sbloccato ma ah, è vero puff puff sui doopah sui doopah aia è vero <ride> <coughs> beh comunque Scusa, non è meglio che almeno le prime battaglie le faccio sempre io, così mi abituo, Chi mi do abitui, cioè... Le prime due le hai fatte tutte e due tu. Sì, grazie. Ma le ho fatte con... Oh no, è morto! Ma ah, comunque non puoi fare il tote dopo... Come si fa il tote in questo? Vabbè... Uh, abbiamo sbloccato degli snack e le cose... De... Le cose. È vero, come si fa il tote? Io li voglio fare il tote. Eh, lo so. Un attimo facciamo una cosa, albero delle abilità, vediamo. È vero, le abilità? Eh, non possiamo ancora fare niente. Le abilità? Beh, Ok, ora tocca a te, allora. scegli tu il personaggio che, che vuoi di più, qua c'è una scelta multipla. Allora, Però io oh, non... ci sono personaggi a un'estremità, scegli qualcuno. attenzione, quale salvare per primo, vabbè. Allora, un trucco per fare i labirinti è andare sempre nella stessa oh direzione. Oh mio Dio! Quindi dobbiamo scegliere in che direzione andiamo. Allora, viaggio. Mart, Shulk, Avanti, habitanti. Destra o oh, Sinistra? Sì, Direi Mart. Mart, pure io ho scelto Mart. Oh. Ovviamente ecco sì, l'abilità, allora. Esistono quattro tipi di spiriti combattenti. Attacco, difesa, presa e neutro. rapporto di lei... forza tra essi è il seguente. Attacco è più buono di difesa è meglio di attacco. Attacco è meglio di presa e presa è meglio di difesa. Quindi sì, um, diciamo efficace. è efficace. È come tipo il fuoco sull'erba, l'erba, sull'acqua e l'acqua. Beh, un consiglio. E poi il neutro, il neutro invece è il neutro. Quindi quando uh, quando c'è un attacco usa il tuo migliore spirito difensivo. Presa il tuo migliore in attacco, difesa è il migliore in presa. Ah, davvero? Mentre quando c'è un neutro usi il tuo migliore spirito in generale. Allora, quindi, Mark è attacco, devo prendere uno difesa. Difesa non no, ce ne ho e quindi usiamo Eevee che è neutro. Ok. Che è easy peasy. Let's non c'è nessuna condizione per fare. Ah, per lo personaggio. devo mettere Mario, Per Peccato, vabbè. In mettere... circondo per salvare il personaggio, un'unica condizione. Eh sì, non ce li hanno le condizioni dei personaggi. Beh, a parte, vabbè, ci sono dei casi speciali che vi... ci saranno... Dentro. Non mi riesce a colpirmi. <ride> non mi riesce a colpirmi. Sì, lo so, l'ho fatta a passare. Mi sono mangiato il pugno. Sì, ma non è. Ho se... recuperato vita. Non hai recuperato niente visto che non avevi nessun... Lo dogno. so, però mi ha fatto per recuperare vita. Wow. Wow. Uh, Cos'è questo? È una mina, vagante. <ride> vagante perché ti sta... Behem. Beh. Oui. Come si fa un taunt? Non lo so! Ok, abbiamo sbloccato Marte. Io, lo, fa io lo faccio con le frecce. Un sacco di sfere abilità e uno snack piccolo e uno snack meglio. Ok, ora possiamo attivare delle cose nella tua abilità. Ecco, non ecco lo spiegano. Utilizzando le sfere abilità, puoi sbloccare poteri che ti aiuteranno nella tua avventura. Inizia scendere un albero delle abilità nel menu. Quindi ora lo faccio subito. Ah, comunque per me non è blind, per lui sì è black il no io ci ho giocato tu no si sì, ho visto un pochino di let's eh, eh, oh no io... masteren ha bloccato le altre vie non possiamo più andare si sì, ok vai che peso un attimo per giocare a me no aspetta aspetta aspetta Bene. ora sei tu il comandante allora, no? albero dell'abilità cos'è questo allora attacco potente più si sì. che uh, cos'è un attacco potente? Sì. aumenta uh, per un po' la potenza degli attacchi potenti un mm, più pulsante d'attacco. questo invece okay, aumenta un po' la potenza degli attacchi standard. Quindi eh, sì. Abbiamo. solo. solo quali sfere? Ok, direi che. Eh sì, Gli attacchi standard oppure gli attacchi potenti. Con gli attacchi potenti spero 15 sono. Sì, 15. dai, gli attacchi potenti perché gli siamo di più quelli caricati. Eh sì, è vero. E poi hai altre scelte che non puoi usare visto che hai zero sfere abilità, Li puoi anche disattivare, però sì, ti consiglio di attivarli tutti. Alla sì, fine ce ne sono un bel po'. È possibile completarlo tutto? Sì, lo so. Ok, okay qui, quindi uh, La battaglia la faccio io. Vediamo siamo a 30 minuti. Siamo a 30 minuti, possiamo smettere qui. Mm, sicuro? Va bene. Abbiamo adesso tre personaggi. Buono. Sì, per ora dovrei fare io la... Cosa. Sì, lo so, la, la prossima volta iniziare. tu. Okay. ok, quindi per oggi abbiamo finito. Ci vediamo nella prossima parte di Super Smash Bros. Ultimate, Spiriti, o meglio, la stella della speranza. Alla prossima, ciao! Ciao!